Romano Luperini, quest'anno si festeggiano i 50 anni dalla fondazione della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Siena. Tu venisti qui ad insegnare letteratura italiana contemporanea eh, l'anno dopo, nel 71, e ci sei rimasto poi per 40 anni. Che ricordo hai conservato di quel primo periodo e com'era la Facoltà allora? Insieme a te, se non sbaglio, prese servizio anche Franco Fortini? Sì, cominciammo insieme nel 61. allora la facoltà era in via del rifugio e i primi dieci anni, furono dieci anni di un periodo eroico, dove la facoltà era tutta formata da persone che ci avevano fatto il 68, comunque ne avevano assunto le idee e quindi c'era, per esempio, un'assoluta democrazia nella gestione interna della facoltà. La situazione poi cambiò a metà degli anni 80, fine degli anni 80, quando le dinamiche della facoltà divennero quelle di tutte le facoltà d'Italia, cioè i soliti giochini per diventare presi di facoltà, eccetera. Ma per mm. cioè, il primo periodo, a cui te ti riferisci, fu un periodo molto felice, molto libero, dove le discussioni erano aperte, non c'era una struttura gerarchica, e quindi i rapporti erano molto. Poco accademici, anzi direi quasi per niente accademici. E questo era il bello, che, perché questa situazione favoriva la discussione, eh, favoriva il dibattito interno, i rapporti erano fraterni, non esisteva invidia, rivalità, eccetera. E per questo ricordo con molto piacere che il primo decennio, diciamo, ci ebbe questi caratteri. Poi dopo la facoltà divenne diversa, acquistò anche un prestigio internazionale, divenne la cosiddetta piccola Oxford d'Italia, ma questo avvenne più tardi, quando il rittore diventò guerra. L'esperienza politica del 68 ha coinciso anche con l'inizio della tua attività di studioso. Eh, in quell'anno tu insegnavi in un liceo a Pisa e pubblicasti il tuo primo libro sul Verga, eh, che dette vita a una discussione molto, molto ampia, eh, seguita non soltanto dagli addetti ai lavori ma anche dalle persone di cultura. Del resto, eh, il 68 appunto fu un anno molto particolare e tu lo hai raccontato anche in uno dei tuoi romanzi l'uso della vita. Eh, lasciare Pisa, cioè uno dei centri più vitali della rivolta giovanile, per un ambiente eh, politicamente molto meno vivace come è Siena, ha cambiato il tuo modo di partecipare alla politica e di fare critica letteraria? No, sostanzialmente no, perché non ho mai avuto stretti rapporti con l'ambiente politico e culturale di Siena. Ehm... Ho vissuto a Siena, vivevo allora a Siena due o tre giorni alla settimana, ma i miei punti di riferimento erano da un lato Pisa e dall'altro Roma, perché a Pisa e a Roma svolgevo attività politica. E fino alla fine degli anni 70 l'attività politica è stata la principale della mia vita. E voleva dire che si dedicava la maggior parte del tempo, alle riunioni, alle letture politiche, al dibattito politico ed è stato solo alla fine degli anni 70 che questa situazione anche personale di coinvolgimento politico è venuta a meno e ho cominciato a interessarmi a fondo eh, di letteratura, di cultura, di teoria della letteratura e, e quindi ho dato il mio contributo a, a quella piccola Oxford di cui si parlava. E che, mh, fu un periodo molto bello, con grandi convegni. Eh, ricordo per esempio Gadamer ha tradotto la Cases, eh, per, per dire il maggior germanista. Eh, dell'epoca, che era venuto il nostro convegno, si prestò a tradurre eh, Gadanet. La Certosa di Pontignano era il teatro, diciamo, di questi convegni, che ebbero sempre l'appoggio eh, entusiasta, devo dire, di Berlinguer. Eh, C'è stato un grande lettore, molto meno grande poi come cioè, Ministro eh, dell'Istruzione. Eh, beh, quindi è stato un bel ricordo, sia il primo decennio, quello logico, sia il secondo decennio, quello dello splendore culturale di Siena e della Facoltà di Lettere. Ma non è che cambiò il mio approccio, diciamo. Negli anni 70 il mio approccio alla letteratura era secondario, mi interessava la politica e quindi... Continuavo ad essere Pisa e Roma, i miei punti di riferimento. Poi mi occupai soltanto di letteratura e allora detti il mio contributo all'Università di Siena in termini di dibattito, di intervento culturale, eccetera. E allora cambiò, ma la svolta avvenne alla fine degli anni 70 in un centro, Pisa o, o Siena, c'entra il fatto che cambiò radicalmente il cinema culturale Italia. Il sistema culturale e politico cambiò molto, cioè ogni prospettiva di rinnovamento radicale venne meno e quindi era sua forza di fare le sue, le nostre sul piano dell'impegno culturale. E oltre a occuparti di letteratura e di teoria della letteratura, tu hai anche sempre dato grandissima importanza alla didattica, all'insegnamento, al mondo della scuola, hai scritto Manuali fortunatissimi, sui quali sono formate generazioni di liceali, hai, hai diretto corsi di aggiornamento per insegnanti. Eh, che cosa ti ha dato in più come studioso il confronto con il mondo della scuola? Beh, è stato molto importante per me, soprattutto nel, alla seconda metà degli anni 80, in tutti gli anni 90, nel primo decennio del nuovo secolo. Non mai essendo più possibile un intervento politico diretto, una forma di intervento politico era l'intervento fra gli insegnanti. Io facevo parte del direttivo dell'ADI, cioè l'associazione dei docenti d'italiano dell'università italiana, e come dirigente dell'ADI mi occupavo prevalentemente delle scuole e quindi creare un gruppo di insegnanti che divennero il direttivo dell'Adi Scuola, come si chiamava. Cioè del... E così per poi per un ventennio un trentennio ho continuato a interessarmi strettamente di, di formazione degli insegnanti. Vedevo in questo una forma di militanza e ancora la vedo una forma di militanza possibile, che la scuola è un terreno fondamentale oggi di formazione di un tipo di italiano nuovo o diverso, una battaglia forse utopica, però la scuola offre questa possibilità. E di qui il mio interesse, ma non solo mia, c'è un altro in Italia di professione universitaria, e si è occupato attivamente delle scuole per un italianistico, ricordo soprattutto il mio amico Giulio Ferroni, che mi ha sempre appoggiato in questa lotta eh, sul settore dei professori di liceo, diciamo, della scuola media superiore, di didattica, eccetera. Quindi saresti chiesto nel dire che oggi una politica progressista dovrebbe concentrarsi soprattutto sulla scuola, soprattutto sul sistema educativo, sì. magari anche intensificando il rapporto organico con l'università, penso per esempio a un sistema dove la formazione degli insegnanti sia un processo continuo, gestito in collaborazione con gli atenei, tra la scuola e l'università, dove un laureato non smette mai di confrontarsi con, con chi fa ricerca e viceversa. Sì, sì, infatti eh, l'ADI aveva questo scopo principale hm? Nel, eh, quello di sviluppare i rapporti tra la scuola media superiore e le università. E varie volte abbiamo proposto questa soluzione di formazione continua degli insegnanti attraverso eh, corsi organizzati dall'università, ma purtroppo questo poi è avvenuto molto poco. L'università si è abbastanza disinteressata eh, degli insegnanti, se si esclude un po' il periodo delle cosiddette SIS, eh? ma è stato un fenomeno transitorio e gestito anche abbastanza male. Vorrei dire che nel complesso i miei coetanei, i professori d'italiano, per esempio, hanno dato, hanno, hanno sviluppato un interesse molto parziale nei confronti della scuola media. E questo poi è uno dei problemi della crisi dell'italianistica. Io penso che l'italianistica sia ormai da un ventennio in una crisi verticale proprio. Mi si spiega poi perché i migliori, penso, fra di noi tendono a occuparsi un po' di letteratura comparata. Come storico della letteratura italiana contemporanea ti sei occupato di tanti autori. Abbiamo ricordato il tuo pessimismo e verismo. Giovanni Verga, con cui esordisti nel 68, ne sono seguiti molti altri, su scrittori che hai contribuito a valorizzare, penso a Montale, Pirantello. Quanto è importante la proposta di un canone? Quanto cioè i valori estetici possono tradursi anche in valori civili, in valori politici? Ah, dunque, uno scrittore di per sé non è né di destra né di sinistra, in quanto scrittore. Ha una potenzialità eh, di tipo progressista eh, ed ha una natura di tipo reazionario, so, insomma l'arte, ciò cioè si vede molto bene nella musica, è per pochi. E, è un privilegio potersi dedicare all'arte, eh, un privilegio sia occuparsene in quanto autori sia occuparsene in quanto pubblica. Però è vero che l'arte contiene un, un messaggio potenzialmente liberatorio. Uno scrittore può essere letto da tutti. Eh, cioè, c'è una potenzialità democratica e progressista. Che prevarga un aspetto o l'altro non dipende tanto dalla natura dell'artista. Brecht può essere amato da un fascista e un progressista può amare Selin. Ma dipende dalla ricezione. Se Dante a un certo momento è diventato il paladino dell'Italia nel Risorgimento è perché la ricezione ha costruito, diciamo, questo personaggio. E qui c'è la battaglia sul canone, acquista un significato politico, no? Eh, interpretare in un certo modo gli autori e dire che per questo sono importanti e questa è la battaglia suciana eh, eh, cambia la fascist di questi autori e un autore diventa progressista perché la ricezione lo fa diventare tale per questo c'è un rapporto molto stretto tra estetica e, e, e aspetto morale e politico. Eh? Perché eh, la ricezione è sempre intrisa di sentimenti morali e politici, non solo estetici. Eh? Dante non è bello, è grande. Eh, Nell'idea di grandezza si mettono aspetti morali, politici, non solo aspetti estetici. Per cui c'è sempre un, un legame nell'interpretazione scientifica tra aspetti estetici, aspetti morali e aspetti politici. Per quanto mi riguarda io ho sempre tenuto stretto questo legame tra vari aspetti di uno scrittore. Sempre a proposito di canone e di conflitto delle interpretazioni, tra i tuoi autori c'è anche Federico Tozzi, e il 2020 è stato anche l'anno del centenario della morte, che purtroppo non abbiamo potuto celebrare. Perché questo autore così grande e ancora così poco noto? Eppure non sono mancate, oltre alla tua... Voci autorevoli come quella di Giacomo De Benedetti, di Luigi Baldacci, che hanno sottolineato la forza espressiva, la, la sintonia con i grandi narratori europei del suo tempo, come, come Joyce e Kafka. Vabbè, è un autore sgradevole, è sgradevole. È, è pieno di impuntature, di inciampi, di rotture, ha no? uno stile. Ci richiede un'attenzione continua e spesso delusa. Ma non perché l'opera non sia valuta, ma il lettore si aspetta la normalità e un contatto non la trova. E questa è certamente una ragione, e questa sgradevolezza gradevolezza di fondo del messaggio ottocziano. Poi c'è una seconda ragione, Secondo me è questa, che la riflessione ha puntato prevalentemente sui romanzi e certamente con gli occhi giusti è un bel romanzo, però non sta lì l'efficacia maggiore di Tozzi secondo me sta nelle novelle. cioè torto è un grande novelliere, insieme a Verga e a Pirandello è il maggior novelliere che ci sia stato in Italia fra 1850 e 1950, diciamo, in questo secolo, e le novelle sono ancora più sconosciute dei, dei, dei romanzi. Nei romanzi si avverte sempre qualcosa un po' di inceppato, no? mentre le novelle sono quasi sempre perfette. Eh, si possono trovare di simile eh, spessore solo certe novelle di Kafka, certi raccontini allegorici di Kafka o per esempio eh, il eh, Pirandello per citare un autore molto vicino a Torzi. e questa, anche questa ragione, cioè diviare deviare l'attenzione sui de, su romanzi invece che sulle novelle ha collaborato secondo me eh, a questa scarsa, scarsissima conoscenza di torsi che c'è in Italia, in, anche a scuola, anche all'università. La mia esperienza è che anche gli studenti senesi non sanno nulla di torsi. Non so, se anche tu vedete questo. Ecco, sì. e il, il, il mio timore è che eh, a questo punto sia eh, tardi per eh, pensare che un autore appunto, così difficile possa entrare stabilmente nel canone, possa essere riconosciuto come un grande autore, con l'impressione che eh, i giochi siano già stati fatti da un certo punto di vista e ormai ci sia un canone novecentesco consolidato che sarà, sarà molto difficile modificare. Sì, sì, però, probabilmente ormai è così. Cioè la battaglia aperta da De Benedetti, i Sta, non è riuscita nel suo intento insegnando letteratura italiana contemporanea hai sempre rivolto grande attenzione tanto nei tuoi corsi universitari quanto nei tuoi scritti ai problemi della teoria letteraria e ti sei confrontato con posizioni molto lontane dalla tua formazione originaria marxista storicista penso alla critica antropologica di Bakhtin, penso alla teoria dei modi di Der di Frey, penso all'estetica della ricezione di, di Haus. eppure non sei mai caduto nella trappola dell'eclettismo. Eh, hai sempre eh, mantenuto un approccio originale tuo ai testi. Oggi l'eclettismo metodologico è molto diffuso, talvolta persino incoraggiato, da un sistema accademico che lo fa in modo un po' acritico eh, come si fa ad essere aperti alle nuove idee, ai nuovi metodi, rimanendo però se stessi? Ma fra i miei maestri, negli anni 60, quando ero giovane, giovane, sì, c'erano Frustini e Tempano, ma c'era anche eh, un famoso linguista, eh, Rossi Landi, che era mio carissimo amico, cioè lui era, diciamo, un grande intellettuale, ovviamente, veniva dall'America dove aveva insegnato nelle maggiori università, eh, però, diciamo, eh, non so come, mi ricordo nel periodo di carcere, dove mi scriveva, Durante il 68 lui mi scriveva quasi ogni giorno e lui, di lui ricordo una lezione. Mi disse una volta, Marx, lui era un linguista marxista, Marx leggeva di tutto. Il suo problema era che bisognava assimilare tutti gli aspetti della cultura contemporanea. Farli propri e criticarne l'ideologia, ma non rinunciare a priori ai metodi. Io ho avuto su questo una discussione che è durata anni con Remo Cesarani, che anche lui, tra l'altro, si occupava eh, della scuola. e Cesarani sosteneva l'effettismo ha preceduto questo tempo, si è già negli anni 90 e io dicevo no, non sono d'accordo e lui diceva ma no, guarda tu hai scritto un libro quello sul rosso martello del 73 in cui tu utilizzi tutti i metodi quello psicanalitico quello, quello eh, la linguistica lo strutturalismo e quindi anche adesso è eclettico. A me quel libro lì è il tuo che mi piace di più perché è eclettico. Io insomma guarda, non è eclettico. Io uso questi metodi con grande disprezzo per mostrare che il mio punto di vista marxista, allora proprio mi definivo marxista, era in grado di assimilarli e di Volgerli, mh, di utilizzarli criticamente. Utilizzo i metodi e ne critico l'ideologia, li utilizzo con grande rispetto. Mi ricordo, disse proprio questa frase. Ecco, quindi, io ho avuto da, da questa mia formazione. Eh, giovanile dall'impatto che ebbe su di me l'ossidante e la tendenza a misurarmi sempre con eh, le tendenze eh, letterarie e filosofiche prevalenti, prevalenti, anche attraverso la rivista L'Evoria, ho sempre pensato che la rivista dovesse accettare, dialogare con tutte le maggiori tendenze, non avere un distrutto apriolistico e drammatico e questo spiega perché pur avendo conservato un'impostazione di tipo cifrico storico eh, tuttavia eh, non, non mi sono mai fatto risultare da atteggiamenti eclettici io mi ricordo questo, il periodo anche secondo c'era l'anno più fervida della civica europea è stato fra l'inizio degli anni '60 e la metà degli anni '70, cioè in quel quindicennio. Bene, quel cioè quindicennio non c'erano i stettici. Il confronto avveniva fra persone che avevano un loro metodo e si usavano altri metodi. Era un confronto aperto fra eh, strutturalisti, psicanalisti, marxisti, Antropologi, ecco, era, questa è la cosa migliore: che ci siano tanti metodi che siano in conflitto fra di loro, in dialogo fra di loro. Hai ricordato un grande comparachista come Remo Cesarani, e anche tu, però, negli ultimi anni del tuo insegnamento senese hai esplorato sempre di più il campo della letteratura comparata e hai fatto con uno dei tuoi studi più impegnativi, anche più belli, che è l'Incontro il caso, uscito dalla terza nel 2008. Perché hai sentito il bisogno di allargare il tuo sguardo critico? Perché secondo me l'italianistica, così come è prevalentemente eh, interpretata, è ormai al collasso finale. Non si può credere che siccome l'Italia ha avuto Dante, Machiavelli, Agrostolo, Tasso, eccetera, questo basta a sostenere una scelta letteraria eh, italiana. Eh? O siamo in grado di confrontarci con l'ambiente intorno, con la letteratura europea, con la letteratura mondiale oppure la fisica italiana muore da eh. eh, di questo sono abbastanza convinto anche perché la maggior parte degli italianisti sono chiusi sulla difesa di un piccolo recinto, ma hm, non hanno questa apertura europea eh, questa capacità di guardare i grandi scrittori europei e di vedere gli scrittori italiani all'interno della letteratura europea come cioè una parte integrante della letteratura europea è un po' assurdo che si parla di letteratura europea solo per i trovatori e poi per i novecentisti ma invece tutta la letteratura italiana è una provincia della letteratura europea non si può separare dalla letteratura europea. Ed è questo sguardo europeo e magari mondiale che oggi è sempre più impellente, sempre più necessario. Anche se uno può studiare la letteratura italiana, ma va studiato dal punto di vista europeo. Sei sempre stato molto attento alle trasformazioni del sistema culturale e dei mezzi di comunicazione, di trasmissione della conoscenza. Hai fondato riviste, appunto come la rivista Allegoria, che ricordavi prima, e da eh, qualche anno dirige anche uno dei blog eh, di critica letteraria più seguiti, più importanti d'Italia, la letteratura in noi. Eh, è possibile dire che i blog, le riviste nate sul web o magari anche i social network svolgano oggi un'opzione eh, culturalmente efficace, in qualche modo paragonabile alle riviste culturali di un tempo? Da un certo punto di vista no, perché la funzione che aveva allora la fisica da 30 anni era perduta, ed era collegata al ruolo dell'intellettuale. Finché gli intellettuali hanno avuto una funzione sociale, e la fisica era espressione di questo ruolo sociale, la fisica fioriva. E la fisica militante, ma una fisica poi è militante, esclusiva eh, pure ma man mano che questo si è perduto e la scienza è diventata sempre più strettamente specialistica è diventata accademica sostanzialmente o è accademica o è di intrattenimento nel primo caso è negativa perché è scusa nel secondo caso è negativa perché è giornalismo eh, giornalismo nel senso di Intrattenimento, ecco, nel senso di intrattenimento, e in questa situazione non, è, non torna più. Il blog è condannato alla marginalità, però questa è anche la sua forza. Essendo marginale, non ha condizionamenti e mh, può svolgere ancora un'attività militante. Gli unici luoghi in cui si sviluppa una scelta militante oggi è su blog. E allora, però, tra l'altro, il blog che ti dico non riguarda solo la letteratura, riguarda la funzione degli insegnanti. E se ha così, così successo, se pubblica, sono degli articoli che arrivano a 50.000, 60.000 visualizzazione e perché ovviamente collega la letteratura al ruolo e alla funzione degli insegnanti. Eh, se non avesse, diciamo, questo sbocco sociale non avrebbe così tanti lettori. Ma in questo modo mi sembra di poter continuare una militanza. Io sono rimasto fedele per 50 anni, sostanzialmente. E il blog mi permette di farlo. Cioè, attualmente mi interessa più il blog che l'allegoria, per dire, no? perché l'allegoria è una rivista accademica, ormai, mentre il blog è un luogo aperto di discussione. E attraverso il blog ho un contatto vero, mi pare, con, la, con una parte della società italiana. Uh, vorrei concludere questa conversazione. Uh. Parlando della tua attività di, di romanziere, di narratore, abbiamo già accennato al tuo romanzo sul, sul 68, della vita, eh, che però non è l'unico, eh, e anzi gli ultimi due, che sono la rancura del 2016 e l'ultima sillaba del verso del 2017, sono stati pubblicati da un grande editore come eh, Mondadori. Che cosa ti spinse all'inizio degli, degli anni 2000 a percorrere questa strada per te nuova, perché hai sentito il bisogno di scrivere, di esperienze così private, così personali, sia pure sotto il travestimento della finzione letteraria? Ma certe cose non si possono dire nei saggi, no? Per esempio il libro del 68 descrive l'atmosfera, la psicologia, i costumi di quell'anno, attraverso un personaggio autobiografico che riflette in parte le mie esperienze nel movimento degli studenti e nel potere operare loro toscana. Questo, questo interesse, diciamo, per, per la narrativa, o per forme diciamo così, letterarie, è proprio dovuto a questo fatto che si possono dire lì certe emozioni, certe esperienze che in un saggio ovviamente non può dire. Io sentivo questo bisogno di esprimere questa parte della mia vita, della mia esperienza vitale e l'ho espressa in questi tre domande sostanzialmente quello sul 68, la lanciura e l'ultima sillaba del verde poi ho smesso perché sono eh, uscito da vicino la politica editoriale sono uscito da vicino la politica editoriale poi di Mondatori, che è cioè un grande editore italiano, e ne sono rimasto scottato diciamo l'idea di scottato l'idea di rimettermi nelle mani di questi signori alcuni dei quali sono intelligenti e preparati altri neppure intelligenti e preparati mi ha scoraggiato per scrivere una passare sotto certe fosche forse cautile. certo uno fa pubblicare da un piccolissimo editore, ma no, se vuole essere letto no, eh, però se vuole essere letto devi passare attraverso forse cioè che sono molto spiacevoli e molto evidenti, soprattutto che è la parola giusta e Io Ti ringrazio, abbiamo concluso e ti ringrazio davvero molto per questa testimonianza, per questa chiacchierata.